Io voglio, voglio solo dire che il relatore c'è uno solo da lui, eh, a me toccherà dopo il piacevole, eh, per me è compito di eh, cercare di eh, stimolare un po' di dibattito, ammesso che il dibattito non si stimoli di solo come io credo che avverrà sicuramente dopo aver ascoltato il cioè, quale cedo immediatamente il microfono. Grazie. Grazie, grazie dell'invito, buonasera a tutti, grazie di aver aperto per questo nostro incontro questa sala così evocativa che ha il vantaggio di avere di fronte a me un orologio, quindi il tempo è presente anche fisicamente. Mi avete dato tre parole chiave, tempo, complessità, geopolitica. Il tempo è quello che l'uomo necessariamente inventa nel momento in cui scopre di essere mortale, ciò che ci differenzia dagli altri animali è questa coscienza della mortalità e quindi la necessità di scandire il tempo di cui si compone la nostra vita breve. Naturalmente il tempo è soggettivo, quindi ognuno di noi ne ha un'idea diversa, sia dal punto di vista della persona, sia dal punto di vista delle culture, i calendari come sapete sono uno strumento di potere fondamentale, quando si fa una rivoluzione in genere si cambia anche il calendario e quindi il tempo è uno strumento di potere. Il fatto che il meridiano zero passi per Greenwich, cioè per Londra, non è casuale ma deriva dal fatto che quando fu deciso dove doveva passare quel meridiano e quindi uno strumento di organizzazione del tempo, perché come sapete i fusionari sono organizzati essenzialmente lungo i meridiani, con qualche deviazione, l'impero britannico era l'alfa e l'omega dell'umanità in quel momento, quantomeno si riteneva tale, e quindi si decise di far passare il meridiano zero da Londra. Nel momento in cui, che so, fra qualche decennio magari i cinesi diventassero i padroni del mondo, è probabile che passerà per l'impero del centro, cioè per Pechino. Ma quello che eh, mi interessa qui dire nel contesto del discorso legato alla geopolitica è che in geopolitica il tempo come lo spazio, estremamente collegati fra loro, sono inevitabili, sono necessari, a partire dal punto di vista di chi pensa allo spazio e al tempo. E quindi si confrontano, fra le altre cose, i tempi e gli spazi degli attori della geopolitica. Che cos'è la geopolitica? Molto banalmente è l'analisi dei conflitti di potere in spazi e tempi determinati. Quindi il contrario della politologia, della scienza politica, che lavora per modelli, cioè si crea un modello e quello deve essere applicabile a seconda dei casi a tutta la storia dell'umanità, da Ramset II a Matteo Salvini. Ecco, noi non possiamo lavorare così, altrimenti non faremo geopolitica, noi cerchiamo di studiare cosa forse anche un pochino più difficile, caso per caso, come si svolge un conflitto di potere, come lo si rappresenta, la rappresentazione in senso quasi teatrale, cioè ognuno di noi ha una narrazione dell'evento, e quindi del conflitto e quindi delle poste in gioco, e per capire come si svolge un conflitto bisogna mettere a confronto queste difficili e varie rappresentazioni. Complessità è una parola che io non uso, non l'uso per una ragione molto semplice che, a mio avviso, viene spesso usata per buttarla in calcio d'angolo. Cioè quando c'è qualcosa che non si capisce o quando c'è qualcosa che non si vuole far capire, si dice è complessa. C'è però un uso positivo del termine complessità, che invece è interessante, e cioè in polemica con il termine semplificazione. In questa fase in cui si tende a immaginare che si possano risolvere i problemi con l'accetta, che si possa semplificare tutto, ci sono quelli che un famoso storico svizzero un paio di secoli fa chiamava i terribili semplificatori, che sono coloro che usano in qualche modo anche della buona fede altrui per immaginare soluzioni semplici a problemi, voi direte complessi, io preferisco dire difficili, ma comunque ci siamo capiti. In geopolitica oggi... Ma direi da 30 anni, siamo tornati a considerare la profondità storica. In realtà geopolitica e il ritorno della storia in geopolitica sono due realtà che riprendono vita, grosso modo tra il 1989 e il 1992, cioè in quel triennio in cui crolla il muro di Berlino. 9 novembre 1989, si riunifica la Germania 3 ottobre 1990 e la bandiera rossa viene ammainata sul pennone del Cremlino 26 dicembre 1991, parentesi 1992, guarda caso finisce anche la prima repubblica in Italia, governo amato e così via. Nel eh, più o meno dal 45 all'89, quindi poco più di 40 anni, 44 anni, che separano la fine della seconda guerra mondiale a questi eventi, il termine geopolitica è proscritto e il termine storia dentro la geopolitica non viene nemmeno considerato. Perché viene proscritto il termine geopolitica? Perché la bipartizione del mondo è costruita su basi essenzialmente politico-ideologiche o se volete anche morali, il bene, il male, il bianco, e il nero o come volete dipingere i due emisferi si confrontano sulla base di eh, narrazioni della politica e della storia eh, opposte basate non sullo spazio, nemmeno sul tempo, ma appunto sulla loro presunta eh, moralità o immoralità. Questa sorta di partizione alla fine fa comodo ai due attori, a quello americano e a quello sovietico, perché serve anche a coprire quella che è la loro geopolitica effettiva, cioè al fatto che loro pensano lo spazio, pensano il tempo nello spazio, però preferiscono che eh, la questione del loro rapporto e dei loro conflitti venga risolta in termini ideologici. Quando appunto alla fine degli anni 80, primi anni 90, crolla una delle due ideologie e insieme a queste ideologie crolla anche l'impero da cui queste ideologie traevano l'infa e che l'impero legittimavano, ecco che improvvisamente si ricomincia a parlare di geopolitica e di storia. Eh, da un punto di vista cronachistico eh, la parola eh, geopolitica, anzi geopolitique perché era francese, eh, ritorna... Eh, Intorno uh, alla fine degli anni 80, primi anni 80, anzi, quando in, in Indocina scoppiano conflitti fra paesi comunisti, Cambogia e Vietnam per esempio, che non possono essere spiegati in termini ideologici perché sono entrambi comunisti, però si contendono delle partite geopolitiche, per esempio specificamente il delta del Mekong, che eh, interessano concretamente questi due stati, questi due paesi, non per ragioni ideologiche ma per ragioni molto pratiche molto geopolitiche cioè di possesso, di controllo di spazi poi abbiamo eh, appunto il crollo del muro di Berlino e lì la storia torna di prepotenza perché che cosa accade? ricordiamo un fatto adesso tutti pensano che, almeno molti pensano che il muro di Berlino fosse necessariamente condannato a cadere non è così, non è così. Ricordo solamente che cosa accadde la mattina di quel giorno, 9 novembre 1989, la mattina della sera in cui cadde il muro, mettiamola così. Il cancelliere della Germania Federale, cioè occidentale, Helmut Kohl, si trovava in visita a Varsavia e a colloquio con Wałęsa, cioè con il famoso leader di Solitarno, cioè il grande simbolo della rivolta contro eh, i sovietici e il potere comunista. E a un certo punto Vanguenza dice, caro Helmut, ma secondo te questo muro quando cade? Kohl rimane completamente sorpreso da questa domanda, era con il suo ministro degli esteri, Genscher, e dice, ma guarda, cadrà quando i cactus saranno cresciuti sulle nostre tombe. La sera stessa Kohl cerca disperatamente di prendere un aereo per Berlino, ma deve fare un giro perché allora non si poteva arrivare a Berlino direttamente, passa per la Danimarca, eccetera, perché appunto, per motivi che non sto qui a dire, crolla, o meglio si apre il muro di Berlino, crolla il confine fra le due Germanie, fra le due Berlino e poi inevitabilmente fra le due Europe. E questo eh, riapre una paura che era stata sedata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma che ancora vigeva e in buona misura vige in Europa, cioè la paura della Germania. Quando crolla il muro di Berlino, in tutte le cancellerie europee, quale più quale meno, in Italia, in Inghilterra, in Francia, il timore è che le due Germanie, mettendosi insieme, possano creare un polo di potenza tale da riaprire vecchie partite storiche da rigenerare ambizioni imperiali tedesche. E ecco che eh, quello che doveva essere un processo in qualche modo governato diventa un processo in cui la Germania paradossalmente riunificandosi scatena un'onda di eh, paure che non sono legate all'attualità cioè a come com è fatta la Germania in quel momento o come è fatta oggi ma al suo passato cioè la storia diventa dominante e possiamo dire che la storia codetermina il presente e codetermina anche il futuro eh, faccio un esempio, a quell'epoca c'era in Italia un capo del governo che si chiamava Giulio Andreotti il quale nel 1984 riprendendo la battuta di un famoso intellettuale francese disse al Festival dell'Unità la famosa frasetta amo tanto la Germania che vorrei ce ne fossero sempre due. E eh, lo ricordo bene perché in quel momento mi trovavo per ragioni di studio a Berlino-Est e fui felicitato dalla spia che mi accompagnava dicendo voi avete un grande leader, Giulio Andreotti, e io eh, strano che <ride> non sapevo di questa sua frasetta. In, in Francia c'è un signore presidente della Repubblica socialista che si chiama François Mitterrand, il quale con la Germania aveva avuto un rapporto abbastanza ambiguo durante la Seconda Guerra Mondiale, su cui poi ci sono anche varie leggende, ma che certamente della Germania, anche in quanto francese, aveva un certo timore atavico, dato che la Francia, come sappiamo, dal momento in cui la Germania è nata, cioè il 1871 al momento della Seconda Guerra Mondiale, aveva combattuto tre guerre, si era dissanguata per l'Alsassia Lorena o quant'altro eh, e aveva mantenuto dentro di sé una notevole fobia del vicino tedesco. In Inghilterra c'era una signora eh, non particolarmente eh, versata in storia, ma particolarmente brillante eh, politica anche per la sua capacità di decidere quando gli altri giravano intorno ai problemi e magari li dichiaravano complessi, parlo di Margaret Thatcher, eh, la quale, eh, come molti inglesi, conservava dentro di sé la memoria di, di quello che la Germania aveva rappresentato per l'Inghilterra, in particolare dalla prima guerra mondiale in poi, quando la propaganda inglese definiva i tedeschi unni, barbari e quant'altro. Eh, per dire che, che atmosfera c'era al di là delle dichiarazioni pubbliche, volevo citare quello che il 30 gennaio, 20 gennaio 1990 Mitterrand dice alla signora Thatcher mentre sono a pranzo all'Eliseo. Quindi siamo praticamente eh, a un paio di mesi e mezzo dal crollo del muro e si sta profilando la riunificazione tedesca e Mittelau racconta al Premier britannico di un suo incontro con Cole Genscher, cioè cancelliere e ministro degli esteri tedesco, e dice testualmente, sono stato molto secco con Cole Genscher, ho detto loro che la Germania, se vuole, può senza dubbio riunificarsi, portare l'Austria nella comunità europea e anche recuperare altri territori persi durante la guerra, anche più di quanti ne avesse sotto Hitler ma devono considerarne le implicazioni. Io scommetto che in tali circostanze l'Unione Sovietica manderebbe un inviato a Londra per proporre un trattato di riassicurazione e il Regno Unito accetterebbe. Poi l'inviato verrebbe a Parigi con la stessa proposta e la Francia accetterebbe. E così saremmo tutti tornati al 1913. Questa è la visione del capo della Francia, rispetto alla Germania, eh, già eh, come sapete all'epoca vigeva questo mito della coppia franco-tedesca, termine peraltro usato solo dai francesi, ma insomma questo secondario, e, eh, e ancora oggi si parla della coppia franco-tedesca, come di una grande amicizia, eccetera, ma questa amicizia come sappiamo non nasce dall'amore, ma nasce dalla necessità eh, di coprire eh, e in qualche modo rendere in positivo un'antica diffidenza reciproca che, che non è mai scomparsa e che forse è destinata ancora a durare a lungo. Per vedere la campana inglese ci trasferiamo poco, poco dopo, il 24 marzo 1990, a Chequers. Chequers è una simpatica tenuta di campagna dei primi ministri britannici dove tengono i loro incontri riservati o si vanno a riposare durante il weekend e la signora Thatcher per l'occasione aveva convocato una sorta di seminario semisegreto, anzi all'epoca segreto, in cui tutti i più famosi professori e professoroni di storia tedesca, di cultura tedesca, eh, americani e inglesi, eh, venivano a, da lei, dal primo ministro britannico, per rispondere alla domanda posta dalla signora Thatcher, i tedeschi sono cambiati? Conclusione del dibattito, cito tra virgolette il testo del, dell'incontro, i partecipanti convengono su questa definizione. Come altre nazioni, i tedeschi hanno certe caratteristiche che tu puoi identificare nel passato e attenderti che si riproducano nel futuro. Ecco, già qui c'è tutto, cioè l'idea che il futuro è il passato, se volete, che il tempo è circolare, che si torna sempre a qualche cosa che è stato e che inevitabilmente sarà. In ordine alfabetico, angst, Angst è una parola tedesca ma che insomma, ormai è diventata internazionale, che sta per angoscia, paura profonda. Angst, aggressività, assertività, balling è una parola in inglese che si può tradurre con prepotenza, egotismo, complesso di inferiorità, sentimentalismo è interessante al di là di queste identificazioni eh, l'idea che esista un carattere nazionale permanente dei popoli cioè noi siamo quello che siamo stati e quello che saremo lo si vede anche nella polemica intorno per esempio all'euro cioè quando si parla di eh, cicale e formiche dove ovviamente le cicale sono i virtuosi nordici e noi italiani e altri mediterranei siamo e chiedo scusa, i sono, siamo noi e le formiche sono i virtuosi nordici e questo è in qualche modo dettato dalla, dalla storia da, dal tempo che sembra muoversi ma in realtà è fisso e questa concezione mi è tornata qualche tempo fa parlando con il negoziatore, uno dei negoziatori insomma, il capo negoziatore tedesco a Maastricht al quale chiesi come gli fosse saltato in mente di mettere l'Italia nell'euro e lui mi rispose testualmente con due parole. Volevamo nordificarvi. Verbo di cui non conoscevo l'esistenza in tedesco, insomma. nordisiran. Eh, ancora una volta, che cosa implica questa visione? Che vi sia un modo di essere di ciascun popolo che inevitabilmente, quasi inconsciamente, viene continuamente riprodotto. Al che io gli dissi, ma scusi, lei evidentemente non ha letto il gatto pardo, perché se avesse letto il gatto pardo ricorderebbe quello che disse il principe di Sarina vedendo la flotta inglese che si avvicinava. Citazione dall'inglese di Lampedusa, they are coming to teach us good manners, but they will succeed because we are girls. Vengono a insegnarci le buone maniere, ma non ci riusciranno perché siamo dei. Ecco, lui evidentemente non sospettava che gli italiani, o quantomeno i siciliani, si considerano divini e che quindi l'idea che dei comuni mortali possano convertirli a una religione del nord fosse del tutto priva di fondamento. Eh, Riportando le cose su carta, perché la geopolitica è questo, vorrei prendere un altro paio di esempi e poi lasciare spazio alla discussione. Innanzitutto questa carta dell'Europa di un secolo fa eh, ci ricorda che cosa eravamo al tempo dei nostri nonni o bisnonni, e cioè il centro del mondo, non tanti secoli fa, un secolo fa, fino alla fine della prima guerra mondiale praticamente qualcuno si immaginava che potesse durare anche di più. Il mondo apparteneva all'Europa, a singoli stati europei, anche a stati minimi, cioè insomma, il Belgio c'aveva il Congo, l'Olanda c'aveva l'Indonesia, persino l'Italia aveva un paio di colonie, eh, come il famoso cosiddetto scatolone di sabbia, la Libia, che in realtà sappiamo come sta andando a finire, la Somalia, sì certo le nostre colonie non hanno avuto un. Diciamo un avvenire molto fortunato ma insomma il mondo era segnato da questo imperialismo europeo eh, nelle nostre scuole non si studia forse abbastanza questo ed è molto male perché la percezione dei popoli che hanno in qualche modo incrociato o subito il nazionalismo europeo è ancora fortemente legata alla narrazione di questo passato e la coscienza eh, di noi europei ancora forse non ha completamente digerito il fatto che quel passato è passato, cioè noi ci sentiamo ancora probabilmente più potenti di quanto siamo perché abbiamo il ricordo di quello che ci è stato raccontato magari dai nostri progenitori su quello che fumo, cioè appunto il centro del mondo. Il passato ritorna anche sotto forma di riscoperta di antiche identità nazionali che si pensava fossero state inglobate in altre. E questo è il caso della Catalogna, una questione, una ferita ancora aperta. Noi non dobbiamo immaginare la Spagna come uno Stato nazionale, perché non lo è mai stato, anzi la Costituzione spagnola stessa parla di popoli di Spagna, Certamente eh, il basco, il castigliano, il catalano, probabilmente anche altri, hanno delle idee di sé che vanno molto al di là del fatto che magari possono parlare lingue diverse o, o declinazioni diverse della stessa lingua, No, hanno qualcosa di più profondo che eh, può essere anche trasformato in un progetto di Stato nazionale. Ed è quello che... Da molto tempo, ma da un paio d'anni in maniera diciamo, più forte, più visibile, molti catalani, diciamo più o meno la metà degli abitanti della Catalogna, tende a promuovere sotto forma di indipendenza dalla Spagna, sotto forma di Repubblica Catalana. Non so se e quando questo accadrà, ma se e quando questo accadrà, accadrà perché a sostanziare. Questa rivendicazione non è assolutamente una necessità o una pulsione di tipo economico, no, così come immaginare, come molti hanno immaginato che il referendum su Brexit fosse un referendum diciamo, di carattere economico, perché se così fosse stato probabilmente il 95% dei britannici avrebbero votato per restare, ma non era questa la partita, la partita era l'identità e l'identità conta sempre più dell'economia, non c'è niente da fare. E quando eh, l'economia è in crisi evidentemente questo aiuta a valorizzare l'identità. Eh, questa che vedete rappresentata in giardino è la, eh, la regione autonoma di Catalogna. Apro e chiudo parentesi, in Spagna tutte le regioni sono autonome, perché? perché per non dare ad alcune regioni, come tutta la Catalogna, il Paese basco e così via, quelle diciamo, più distinte, come la Galizia, eh, una superiorità rispetto ad altre, si è deciso per la formula alla spagnola Caffè Paratodos, da tutto il, il caffettino, in modo che stessero tutti tranquilli. Apro e chiudo parentesi ciò che si sta forse per riprodurre in Italia con la riforma eh, autonomista che eh, il governo delle regioni, nella in coscienza della gran parte degli italiani e nell'ignoranza del Parlamento perché è una trattativa tra lo Stato centrale, il governo e le regioni che passa completamente al di sopra del Parlamento stanno discutendo, cioè appunto estendere lo statuto di autonomia a regioni al di là di quelle che sono eh, fissate in Costituzione come regioni autonome. Ma che cosa c'è dietro, in senso storico e spaziale, eh, a questo? insieme che si chiama Catalogna, ci sta questo, e cioè la memoria di una più grande Catalogna, una Catalogna che come vedete non riguarda solo la Spagna, nemmeno solo evidentemente la regione autonoma, ma riguarda eh, una parte importante di, eh, di altro, un altro pezzo di Spagna che è il paese valenzano, eh, altre frange appartenenti alla Spagna, riguarda uno stato almeno formalmente indipendente che è Andorra, riguarda il dipartimento dei Tirenei eh, francesi, che è centrato sul Perpignano, riguarda le isole Baleari e riguarda, signore e signori, anche l'Italia, perché nella visione catalanista l'Alger, come lo chiamano loro, è eh, Catalogna, poi ci sono quelli che dicono sia sì, anche Napoli, va bene, ma insomma, comunque, per ora fermiamoci qua, questa è una carta eh, della visione del mondo. Del catalano che ci crede, cioè che pensa di essere erede di una storia e non semplicemente di essersi svegliato una mattina e di volere l'indipendenza per qualche ragione, e questo spiega perché, insomma, poi nel tempo, negli anni, al di là anche spesso delle classi sociali, questo sentimento storico identitario sia stato coltivato anche, per esempio, nelle scuole, perché qui l'elemento evidentemente linguistico e culturale gioca un ruolo importante. Come fai a risvegliare queste memorie? La prima cosa che fai è cambiare la pedagogia. Se voi andate in Catalogna vedete quanto dominante sia la lingua catalana, sia dal punto di vista diciamo, pubblico, sia dal punto di vista anche eh, privato. Qualche volta tu inutilmente chiedi in un ristorante un menù in castigliano, loro te lo danno in catalano perché te de ti devi imparare il catalano ma dicevo la lingua e naturalmente i manuali di storia. Se voi prendete i manuali di storia delle scuole eh, catalane in Spagna, quindi insomma nel Regno di Spagna, vedete che eh, la storia di Spagna viene letta dai, dai catalani alla catalana, quindi mettendo in risalto gli elementi storici, i fatti storici, enfatizzando i fatti che gli interessano e magari passando sotto silenzio pagine meno oscure. Uh, un, un secondo più importante caso geopolitico sul quale chiudo per poi lasciare la parola a voi di uso del passato a fini geopolitici e quindi anche di costruzione di un futuro riguarda il conflitto tra la Russia e uh, gli Stati Uniti che si gioca in Europa in particolare in Ucraina e che uh, dal punto di vista delle uh, manipolazioni storiche da tutte le parti ha uh, evidentemente un forte radicamento, cioè la contrapposizione americana e di alcuni paesi europei in particolare nei confronti della Russia non è legata all'attualità, è legata all'idea per esempio che la Russia sia un paese vocazionalmente espansionista, imperialista e che quindi prima o poi tornerà a... Uh, a invadere l'Europa, a conquistare pezzi di Europa, a opprimere i popoli europei e che quindi bisogna sconfiggerla e batterla prima che sia troppo tardi e dall'altra parte specularmente i russi coltivano un forte sentimento di eh, nazionalità e naturalmente anche di memoria imperiale, ormai eh, tutti i, i vincoli legati all'ideologia comunista, cioè all'ideologia occidentale, universalista, sono stati superati e i russi possono, con grande forza e orgoglio e qualche volta anche con grande capacità di provocazione, mobilitare il passato ai fini del presente. Però non tutti i paesi europei hanno la stessa idea della Russia, qui abbiamo messo in evidenza alcuni paesi in verde, come vedete, che vanno dal Mar Baltico al Mar Nero, i quali eh, per ragioni storico-geografiche, cioè perché o hanno invaso la Russia o sono stati invasi nel passato, in molti casi entrambe le cose, e per la prossimità del territorio russo sono più sensibili al tema russo, sono più sensibili alla necessità di contenere o magari anche distruggere la Russia completamente come garanzia di sopravvivenza e quindi vedono nell'America, non tanto nell'Europa, vedono nell'America e quindi nella Nato di cui sono parte, un elemento fondamentale della loro sicurezza nazionale per il quale eh, vale la pena dibattersi e con il quale magari si spera di poter condurre vittoriosamente una campagna possibilmente non sanguinosa che porti al crollo eh, dell'impero russo. Eh, questi paesi sono stati eh, recentemente su iniziativa americano-polacca, in parte anche croata, eh, costituiti in una sorta di eh, non tanto informale schieramento, cosiddetto schieramento dei tre mari, trimarium, una vecchia idea che risale alla Polonia eh, degli anni 20-30, la eh, Polonia che aveva appena riconquistato l'indipendenza e si era emancipata dal pallone russo e che come vedete si presenta in maniera piuttosto asettica come un insieme di infrastrutture e di collegamenti tra il Mar Baltico e il Mar Nero e anche il Mar Adriatico, ma che in maniera molto interessante esclude guarda caso il paese più importante del Mar Baltico, cioè la Germania, e il paese più importante, almeno credo, del Mar Adriatico che saremmo noi e perché la Germania e l'Italia non fanno parte di questo schieramento ma probabilmente non ce l'hanno nemmeno chiesto perché sanno molto bene che Germania e Italia per le stesse ragioni storiche e geografiche di cui ho parlato prima sull'assegno rovesciato hanno un rapporto diverso con la Russia hanno un rapporto magari molto spesso di collaborazione spesso in Italia dimentichiamo che eh, Fin dai tempi di Savoia, passando per il fascismo, non parliamo della prima repubblica, l'Italia ha avuto rapporti privilegiati con l'impero zarista, con l'Unione Sovietica, Mussolini fu uno dei primi a riconoscere l'Urss e eh, naturalmente eh, dopo la fine della seconda guerra mondiale, Togliatti, Grad, la Fiat, Leni, il Partito Comunista, una parte della DC, quanto voi volete immaginate, insomma si sono create sulla base evidentemente di qualcosa di empatico che trascende eh, l'ideologia e la politica delle relazioni speciali, che fanno sì che per esempio tutti i governi italiani da quando sono state imposte le sanzioni alla Russia hanno partecipato alle sanzioni, ma allo stesso tempo hanno detto che bisognava finire il prima possibile, cosa che evidentemente non è stata nemmeno in mente a un polacco onesto nel quale dice non solo dobbiamo tenerle, ma possibilmente accentuarle. I tedeschi, i tedeschi eh, insomma, a parte il fatto che la classe dirigente russa per secoli, anche per certi aspetti dinastici, era tedesca, eh, oggi, tanto per restare al presente, voi sapete che si sta raddoppiando un gasdotto che passa attraverso il Mar Baltico, il cosiddetto Nord Stream, un gasdotto che porta direttamente dalla Russia alla Germania il gas russo e che i polacchi hanno simpaticamente ribattezzato gasdotto morto Fribentrop per dire che eh, diciamo, le percezioni ancora una volta non solo sono opposte ma sono radicate in una memoria storica, in una visione della storia che noi abbiamo in qualche modo cercato di coprire in qualche narrazione complessa eh, per esempio immaginando che esista un punto di vista europeo sulle questioni del mondo cosa che ovviamente non si dà in natura e certamente non si dà in geopolitica Conclusione, nessuna conclusione se non una esortazione a eh, guardare ai conflitti in corso, non parlo solamente delle guerre, parlo proprio anche dei, dei contrasti o comunque dei conflitti politici, non solo e non tanto leggendo la cronaca, ma leggendo quello che c'è sotto la cronaca, quello che viene dal passato e che inevitabilmente, anche forse inconsciamente, condiziona il modo di stare al mondo di molti attori geopolitici, compresa l'Italia, e comunque sarà determinante per stabilire il nostro futuro. Piace o non piace? Non lo so, a me non è che piaccia molto, ma questo non ha molto senso. Certamente conta ed è il motivo per cui dobbiamo interessarcene. Allora dopo questa cavalcata, eh, come dire, leggera nei toni ma molto puntuale e acuta nei, nei contenuti, che è stata una cavalcata orizzontale e verticale, cioè sia nello spazio, appunto, sia nel tempo come eh, c'era stato anticipato fino da, dalle sue prime battute, eh, in qualche modo tocca a noi. E quindi io ovviamente lascio spazio agli interventi se già ce ne sono se invece qualcuno ci vuole pensare ancora un minutino butto lì una cosa io perché mi è venuta in mente fin dalle prime battute del suo, del suo, della sua relazione e che mi ha accompagnato per tutta la relazione ed è questa cioè la, la, la storia e il passato dei, dei paesi anche il passato in qualche modo immaginario, nell'immaginario nell degli altri paesi, eh, torna a essere un fattore molto importante dopo il, la fine della contrapposizione ideologica dei due blocchi eh, nel, intorno, prima, durante e dopo, il crollo del muro di Berlino. È però quello anche il periodo eh, in cui, eh, soprattutto in Occidente, soprattutto in ambienti, diciamo così, grossassoni, si teorizza esattamente il contrario, cioè si teorizza la fine della storia. Abbiamo questo eh, famoso, o, o, o diciamo troppo famoso, Fukuyama che scrive questo libro di grande successo che però esprime in qualche modo un sentiment che circola, no? cioè è finita la contraposizione di due blocchi perché il nostro nemico ha perso, si è dissolto, è crollato e, e la storia finisce qua, siamo arrivati al, al culmine. Quindi questo ci segnala forse, e questa è la, è la domanda, ehm, questa coscienza del, del peso, della funzione peso perché, perché agisce e funziona perché si tende anche a strumentalizzarlo della storia eh, non sia stata accuratamente valutata in quel momento che era un momento così decisivo e, e di trasformazione che cosa ne pensi? Il libro è meglio del titolo eh? a, merita, a merita di essere letto però è evocativo di una idea eh, di chi ha vinto io ho vinto quindi suona il gong la storia è finita con me al comando e voi fate quello che dico io eh, casualmente non ci eravamo messi d'accordo mi ero portato per illustrare questa visione una breve eh, un dialogo tra un giornalista del New York Times e quello che era all'epoca il consigliere più importante di George W. Bush, parliamo del 2005, eh, in cui questo signore, che è un politologo che aveva tra l'altro costruito la campagna elettorale in maniera molto acuta che portò Bush figlio alla presidenza, dice al giornalista del New York Times, la gente come lei, vive in quella che noi chiamiamo la comunità basata sulla realtà dove ci si illude che le soluzioni emergano dal giudizioso studio di una realtà comprensibile oggi il mondo non funziona più così adesso noi siamo un impero e mentre agiamo creiamo la nostra realtà e mentre voi giudiziosamente studiate quella realtà noi agiamo di nuovo producendo nuove realtà che voi potrete studiare noi siamo gli attori della storia e a voi, a tutti voi, spetta di studiarla. Ecco, io credo che questo sia un modo molto esplicito di distribuire il potere. Noi facciamo le cose e voi potete giudicarle, potete studiarle, ma tanto noi ne facciamo tutta un'altra che, fa, eh, che fa in qualche modo eh, sintonia con quello che abbiamo fatto prima. Certo, L'idea della fine della storia eh, non è una novità, eh, in fondo è iscritta per quanto riguarda l'America proprio nel suo atto di nascita. Se voi andate a guardare i padri fondatori americani, eh, l'idea eh, della missione americana, del cosiddetto destino manifesto, eh, l'idea che la provvidenza abbia scelto questo continente semi vuoto, uso parole del presidente Wilson che fu forse il più grande esponente, diciamo, di questa idea della missione universale dell'America, abbia scelto Dio, questo continente, per eh, fondare una nuova umanità, era, era e resta un'idea molto diffusa. Eh, molto spesso noi europei abbiamo l'idea che gli americani non credano in quello che dicono, perché ci paiono delle cose magari astruse, come può qualcuno pensare di avere una missione universale. Invece... Moltissimi ci credono, sono in perfetta buona fede, poi, naturalmente, come tutti noi umani usano tutti, tutti i punti possibili e immaginabili per poter avanzare questa visione. Ma c'è una pulsione missionaria, eh, direi religiosa, dove evidentemente l'oggetto del culto è il proprio paese, il proprio impero, che domina la visione del mondo dell'America e che fa immaginare a molti americani ancora oggi, meno che ieri naturalmente, che alla fine il mondo debba diventare un'America, cioè una grande America con tante piccole americhe intorno costruite a sua immagine e somiglianza. Beh, naturalmente, per... il, Ma questa cosa del destino manifesto è il ritorno prepotente da una storia reale o immaginata eh, mi fa venire in mente una cosa: non è che c'è in giro un po' troppi paesi che credono di avere un destino manifesto, perché quello degli Stati Uniti è bene, conclamato, ma però poi anche la Cina, la Russia. Eh, ma c'è un po' di res, su, su, su Ma mercato. anche in Italia, solo in senso negativo cioè noi abbiamo un destino manifesto che consiste nel non poter decidere il nostro destino questo credo che faccia parte in qualche modo anche inconsciamente della nostra pedagogia eh, siamo l'unico paese al mondo a via conoscenza che ha teorizzato la bontà del piccolo esterno cosa che non salterebbe mai in mente non dico l'americano ma nemmeno un lettore cioè che tu non sei capace di governarti che quindi ci vuole qualcuno, nella fattispecie l'Europa, che ti dice quello che devi fare. Quindi c'è un destino manifesto anche in senso diciamo, autocompressorio eh, nel caso specifico italiano. Interventi? Dobbiamo farle? Ah, ecco. Ma, scusa. Sto solo se caso è il commissario Massanto. Un, un attimo. Volevo chiederle, nel caso in cui in Italia ci sia diciamo, una riforma del regionalismo molto spinta, quali sarebbero, oltre alla lingua, gli elementi che ci contrastinguerebbero e ci accomunerebbero con la situazione spagnola e che quindi potrebbero risultare elementi di pericolo? No, due, ancora una volta, mi piace molto questa domanda perché... Questo mi permette di sottolineare che noi non ragioniamo per modelli di regionalismi, autonomismi, eccetera, ma ragioniamo per caso. Cioè, che cosa vuol dire il regionalismo in Italia, che cosa vuol dire in Spagna, che cosa vuol dire, non so, in, in, in Russia, eh, perché sono cose completamente diverse che magari noi identifichiamo per comodità o per semplicità con un nome che ha significati diversi a seconda di chi lo pronuncia o di chi lo legge. Io non penso che il... Eh, regionalismo italiano sia eh, qualcosa di profondamente meditato, penso che sia molto strumentale eh, per esempio evidentemente per il Veneto che è una regione-nazione sotto certi punti di vista, in Italia vi sono alcune regioni che sono delle costruzioni eh, ingegneristiche, insomma, basilicata per dire, poi ne sono altre che sono delle nazioni nella nazione, penso alla Sardegna, alla Sicilia alla Toscana, al Piemonte, al Veneto, non credo alla Lombardia, ma sono disposto a discutere, eh, certamente non il Lazio, anche se probabilmente, anzi sicuramente è la più antica regione d'Italia, ma comunque eh, sono regioni molto differenti fra loro, alcune di queste regioni, vedi il caso Veneto, anche recuperando la storia, la Serenissima, le ore di San Marco, eccetera, usano questo recupero della storia Innanzitutto per distinguersi, per una ragione identitaria, ma anche per ragioni più concrete, sghei, cioè per poter eh, trattenere eh, in Veneto una quantità di risorse che non sono disponibili Veneti a condividere con altri italiani. Probabilmente non è il ragionamento che si fa in Emilia Romagna, che pure partecipa dello stesso progetto di autonomismo, dove diciamo, la visione è un po' più moderata e soprattutto non essendo mai esistita una nazione emiliano-romagnola, è chiaro che non può diciamo, produrre eh, separatismi o cose del genere. Poi c'è un caso invece un pochino più importante che riguarda il quella che noi chiamiamo regione ma che non lo è, cioè il Trentino-Alto Adige, perché una cosa è il Trentino e l'altro è l'Alto Adige, eh, dove ancora oggi in Alto Adige si sente fortissima la pertinenza a un ambiente mitteleuropeo, austriaco, bavarese. Io... Qualche mese fa preparando un numero di libri sulla Germania sono andato a trovare per esempio il responsabile Europa del partito cristiano sociale bavarese. Il quale, prima cosa, mi ha detto: Ah, lei è italiano, bene, si ricordi che sul Tirolo è il nostro? Allora, detto, è? <ride> <ride> ok, d'accordo. <ride> eh, per dire, insomma, eh, non sempre la, ehm, la storia è vista come strumento di grandi progetti e può anche servire a una semplice redistribuzione delle risorse, però in un paese che ha perso molto del senso di sé e della memoria, il del motivo per cui fu creato, cioè che si pensava, molti di noi ancora pensano che ci conviene essere l'Italia piuttosto che, solito, che una piccola Olanda. Eh, che sia in qualche modo il fronte meridionale della Germania come invece pensano alcuni altri ecco in un paese che non ha un progetto eh, comune esplicito, discusso, dibattuto ma che ha eh, qualche frammento di memoria anche delle operazioni apparentemente anodine apparentemente non dotate di una qualche potenza geopolitica possono sfuggire di mano, certamente Volevo chiedere due cose la prima è il discorso che la crisi di neomonia della Gran Bretagna ha prodotto due guerre mondiali di successione. Adesso siamo di fronte a una, guerra, a una situazione di lotta per la successione. Quali sono i rischi rispetto al discorso che questo precipiti in termini anche non solo di guerre commerciali o monetarie, ma anche più intense? Diciamo? L'altra è questa. La Cina sta studiando da da paesi di mezzo dal da centro mondiale, ritornando ad essere centro mondiale, e mi sembra che uno degli elementi centrali è un disegno grandissimo di eh, logistico, cioè il controllo di tutti i trasporti a livello mondiale, eh, mondiale eh, no? eh, Beh, cioè nel filo di perle, delle, dei, <coughs> perle diciamo, dei porti, eccetera, che sono gli stretti, quasi tutti ormai ce ne vanno la cina, perché i porti, eccetera. Ecco, in questo senso però, eh, questo tipo che vuoi, soprattutto la via, eh, la, eh, si eh, la via della seta, le banche e via della seta, ma questo non configura quasi un ritorno al discorso della House Land rispetto al fatto di un centro continentale euro asiatico che si contrapporrebbe, che cercherebbe attraverso una economia finese. Forse anche con l'implicità della Russia, come ha detto, è da vedere tutto, ed è un ritorno a un certo tentativo di nuova, di diverso tipo, insomma. potrebbe configurarsi questo o no? Grazie. Grazie a lei. Per quanto riguarda la Gran Bretagna, siamo tutti interessati al cosiddetto Brexit, eh, che secondo me è ovviamente importante, ma non è la questione centrale. La questione centrale non è tanto l'appartenenza o meno della Gran Bretagna all'Unione Europea, anche perché la Gran Bretagna non ha mai davvero appartenuto all'Unione Europea, quindi non è che ne possa uscire. Eh, semmai è la possibilità che attraverso questo processo, che palesemente sta sfuggendo di mano alla classe dirigente inglese, tanto è vero che oggi si legge sui giornali che stanno preparando un book dove mettere la regina in caso di crisi, si spacchi il Regno Unito, questa è la questione, cioè attraverso il Brexit ricominciano tutte le vecchie storie, ancora una volta la questione irlandese, la questione scozzese e attenzione la questione inglese, perché chi è che ha votato in massa per il Brexit? Gli inglesi, gli inglesi naturalmente fuori di Londra, Londra non conta, Londra è una sorta di mega città-stato multiculturale con un sindaco pakistano, ma io parlo di Birmingham, parlo di, di Cardiff, di Oxford, eccetera, cioè di, ci metto dentro anche il Galles, eh, tutte quelle aree eh, diciamo di ceppo inglese che sono state poi la matrice dell'impero britannico che è sostanzialmente sinonimo di impero inglese. Quindi l'Inghilterra eh, si ritrova oggi in una situazione eh, decisamente critica su cui non ha più controllo l'impressione, quindi può succedere di tutto. Eh, per quanto riguarda la Cina, ho tirato fuori questa carta che è una riproduzione che abbiamo fatto noi sull'Ime, su una ricostruzione di una carta ufficiale cinese, delle cosiddette vie della seta, che come vedete sono concepite come dei corridoi infrastrutturali marittimi e terrestri di connessione tra il mercato cinese e comunque estremo asiatico e il mercato europeo, dove fra l'altro l'Italia, grazie alla sua posizione centrale nel Mediterraneo, sarebbe, sottolineo il condizionale, nella condizione di apparire un attore rilevante se agganciasse queste idee alla sera. Adesso non ve la sto a far lunga su questo, semplicemente per dirvi il mio, forse sbagliato, scetticismo sulla capacità cinese di costruire un vero polo alternativo eh, agli Stati Uniti d'America, nel senso che la Cina innanzitutto si compone di diverse Cine di cui alcune, per esempio Taiwan che secondo i cinesi di Pechino è una sorta di provincia ribelle sono di fatto indipendenti anche se non lo si può dire altre sono sedi autonome penso a Hong Kong, penso a Macao, altre sono sostanzialmente ribelli penso al Xinjiang cioè alla Cina del nord ovest di matrice turca e musulmana penso al Tibet insomma delle realtà e penso naturalmente ai le differenze socio-economiche che esistono tra le Cine affacciate sull'oceano e le Cine dell'interno. E penso anche alla crisi demografica che eh, a livello moltiplicato è simile a quella che viviamo noi, cioè una eccessiva crescita della popolazione anziana in rapporto alla popolazione più giovane. In più aggiungerei che eh, il cinese non è proprio la lingua universale ed è difficile che lo diventi, e la cultura cinese non ha almeno ancora eh, quella presa che ha avuto e ha la cultura di matrice americana e anglosassone, quindi forse sarà per il XXI secolo, ma non credo nella mia vita di poter vedere una Cina egemone o anche solo a livello degli Stati Uniti se gli Stati Uniti dovessero perdere il loro impero non sarà perché li hanno battuti i cinesi o i russi o chi so io ma sarà perché si sono battuti da solo grazie eh, intanto eh, ringrazio perché cioè, in, una, in un panorama mediatico che si stringe la mente ci, ci mette costantemente alla prova di una compressione. Ines, Isti, Scaglione, Negri sono dei fari che ci aiutano e, e ci, ci consolano ogni giorno a cercare di capire qualcosa del mondo. Io sono abbastanza d'accordo su quasi tutte le cose, cioè mi ritrovo in quasi tutte le suggestioni che sono state proposte, ma ho ho dubbio eh, sull'identità della Brexit, nel senso che allora a maggior ragione la Scozia tradizionalmente identitaria avrebbe dovuto trovarsi sul versante opposto. Però al di là di queste piccole cose volevo sottoporre un'altra proposta di suggestione che in questo periodo mi intriga molto e che è quella della differenza eh, proprio di sentimento geopolitico tra l'essere città, l'essere metropoli e l'essere periferie. Secondo me questo è un dato eh, strepitoso. Strepitoso anche in riferimento al fatto che come ben sappiamo la gran parte della popolazione, la gran parte, ma abbiamo raggiunto qualche anno fa, dove la maggior parte delle persone vive in città e il fenomeno delle megalopoli continua a svilupparsi. È giusto quello che diceva poco fa, che Londra rappresenta un'altra cosa, sì, ma caspita, di Londra ce ne sono parecchie e secondo me questo è un fenomeno, qua delle carenze proprio di, di, di, di, di, di, di percezione tra chi sta in, in agroemerati urbani che si sta fuori che mi piacerebbe che si aggiungesse a questo ragionamento sulla geopolitica perché secondo me nel corso del tempo è destinata ad all incrementarsi ulteriormente. sì nel 2007 per la prima volta da Davo Deva la popolazione urbana ha superato quella rurale e la curva continua ad andare in quella direzione cioè avremo sempre più gente che abita in città a quanto pare e poi ci dicono delle cose che magari non accadranno rispetto a quella che vive in campagna, che fra l'altro eh, modifica la specie. Pensate solamente alle immagini che poteva avere un uomo del Medioevo, probabilmente lo stesso numero di immagini che, che noi eh, abbiamo in un giorno, forse in qualche ora. Eh, questo è moltiplicato dal fatto di abitare la campagna piuttosto che di abitare la città, quindi se tu abiti la città entri in un confronto, in uno stimolo continuo, che può essere anche distruttivo, eh, che ti porta a ragionare eh, in modi completamente diversi rispetto a chi vive in modo più bucodico eh, e magari può permettersi di farlo. Io francamente non credo molto alle città-stato come soggetti geopolitici, cioè Molti leggono, dicono, scrivono che eh, ormai gli stati nazionali non contano più nulla, contano le, le megalopoli, le metropoli eccetera. Non lo so, potrà anche essere la mia impressione è che gli stati, lasciamo stare se nazionali o meno, continuano a essere i soggetti di ultima istanza, specialmente quando c'è da combattere sono loro che reclutano le forze deputate a farlo, sono loro che eh, gestiscono le ricchezze, sono loro che fanno le tasse insomma, quindi, però il tema della città è molto interessante perché è evidente che stiamo parlando di spazi relativamente piccoli che è indigente, quindi sono spazi per definizione poco governabili, eh, lei ha parlato di Londra che è un caso eh, direi eh, quasi unico di eh, metropoli quanto caotica, comunque governata, ma se parliamo del Cairo, di Lagos o di qualcos'altro, anche di qualche metropoli cinese, se ne parla adesso di una di 110 milioni di abitanti, beh è chiaro che stiamo parlando di dimensioni tali eh, di popolazione, di spazi ristretti, che l'ordine vi è praticamente impossibile. Non solo l'ordine, il censimento. Io ricordo ancora un, qualche tempo fa, parlando. 10-15 anni fa, c'era ancora Mubarak, parlando con un ministro egiziano, il quale diceva, lei dirige una rivista di geopolitica, Sì, ah, ecco non è che per caso avrebbe una buona carta del caio per dire come sia anche per chi governa quei paesi, pressoché è impossibile, non dico governarli, ma censirli. che cosa cambia? con la fine del trattato sulle armi nucleari a medioraggio cambia che gli americani e russi possono costruire, produrre e schierare in maniera più libera, sempre che non si trovi un accordo, perché si sono dati in qualche modo i sei mesi per trovare un ulteriore accordo, di cui non vedo per il momento le premesse, e quindi si potrebbe in teoria riprodurre il famoso schema degli euromissili, quello che portò l'Europa in modo a sulla soglia di una crisi che sembrava anticipare una guerra nucleare. Quindi è una cosa molto seria, molto grave eh, e che è anche un indicatore di una tendenza più ampia al riarmo, che vale grossomodo per tutti i paesi, forse per il nostro un po' meno, anche se stiamo per costruire, pare, una terza putteri, non so quando ci faremo. Ma, eh, Certamente la tendenza, vista, è, vista la sfiducia che c'è oggi tra eh, le classi dirigenti, i leader dei vari paesi, eh, prepariamoci perché non si sa mai, bisogna essere pronti. Insomma Un anno fa in Germania eh, è pubblicamente eh, stato aperto un dibattito sull'opportunità o meno di costruire una bomba atomica tedesca, cosa che fino a qualche tempo fa era del tutto impensabile. Direi che il punto di svolta sotto questo profilo è stato l'Ucraina, Fugio sicuramente ne sa molto più di me, eh, cioè nel 2014 quando si è capito che eh, America e Russia erano di nuovo su una linea di faglia eh, contrapposta, che erano di nuovo lo scontro, che gli americani non avevano affatto rinunciato all'idea di produrre almeno una dozzina di russie, eh, tanto per restare una metafora andreottiana e che i russi non avevano più alcuna speranza di trovare un ancora in Europa in Occidente, come originariamente lo stesso Putin aveva cercato di fare, ma non gli restava che mettersi con i cinesi, cosa che per lo russo è un esercizio davvero doloroso. Eh, per eh. quanto riguarda l'idea della fine della storia, magari ha un'impressione però... Trovo molto parlando con eh, amici e conoscenti. Secondo lei, le nostre classi dirigenti e le persone in generale, sono pronti a questo ritorno delle vecchie questioni della storia? O... E se non lo è, mi sembra abbastanza pericolosa da come situazione, no? Siamo sicuramente meno pronti della maggior parte degli altri paesi, per non dire della quasi totalità. Eh, basta vedere anche semplicemente il curriculum della storia nelle nostre scuole pubbliche c'è cioè un figlio che fa la prima liceo praticamente non si fa più storia si fa qualcosa che si chiama geostoria che non è né geografia né storia in cui il dato cronologico non conta più si parla per grandi temi come se fossero uguali nel tempo e alla fine uno non sa perché è successa una cosa in un certo periodo e quindi in più, a questo si aggiunge anche una carenza specifica di conoscenza della storia nazionale. Quando frequentavo l'università un paio di secoli fa, c'erano le cattedre di storia del risorgimento, Oggi, forse ce ne saranno un paio, certamente a Roma, dove studiavo io, non ce ne sono più. E non... e parlare di Cavu, di Garibaldi, piuttosto che di Vittorio Emanuele o di Minghetti è qualcosa abbastanza... Rara e, e strana. Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che noi ci siamo imbevuti in una sorta di ideologia per cui sostanzialmente ormai avevamo raggiunto forse sì la fine della storia eh, colorata invece che con, eh, con le strisce, con i colori eh, dell'Europa. Poi abbiamo scoperto che questa Europa in realtà è un campo di competizione in cui i paesi sono in competizione fra loro e in cui i paesi esterni l'Unione Europea vogliono dire la loro, come andiamo appunto la Cina, la Russia gli Stati Uniti d'America ci rendiamo conto che se non guardiamo a dove siamo, a quello che siamo stati e per conseguenza a quello che possiamo fare per noi saranno gli altri a decidere per noi a proposito di fine della storia in quel momento in cui è venuto in gru di vero è vero che qualcuno apparentemente aveva vinto che qualcuno apparentemente aveva perso e quindi fine della storia ricominciata. Però da quello che i miei ricordi di quell'epoca mi raccontano, c'era una terza via che era molto evidente da dopo la guerra in poi, cioè la guerra, la tragedia della guerra, aveva posto il problema che ci tornano ad essere dei paradigmi nuovi nei, nelle relazioni tra i popoli. La caduta del muro di Berlino ha fatto capire che dei due sistemi prevalenti nel mondo, quindi il sistema comunista da una parte e il sistema capitalistico dall'altra, ci poteva essere una terza via che prevedeva il meglio delle due e poteva dare una speranza al mondo. Quindi una storia avrebbe potuto essere anche quella. Perché non si è potuta sviluppare? Perché entrambe le filosofie della storia di cui. Scusi, prego. Volevo solamente finire dicendo che speranze abbiamo che gli iniziali barlumi, i nuovi paradigmi che erano nati in quel periodo tra la fine della guerra e la caduta del muro di Berlino io parlo di Giovanni Nechitresi, quelle idee che c'erano in giro su un mondo diverso che possibilità hanno oggi soffocate dalla dalla terza forza che si è presentata sul mercato, il mercato, che si è presentata sul mondo in maniera veramente travolgente, no? che possibilità ci sono per quelle idee di avere un futuro? Perché se, no, se, se noi guardiamo il mondo come è oggi, pare proprio che si parli d'altro. Dicevo due cose. La prima è che le due filosofie della storia che reggevano i due sistemi, cioè il comunismo da una parte e la liberal democrazia, chiamiamola così, dall'altra, erano autoescludenti: cioè tu non potevi essere liberal democratico e un po' comunista, oppure comunista e un po' liberal democratico. Eh, chi ci ha provato, ci sono stati molti che ci hanno provato, è finito male, perché in un conflitto. Eh, in qualche modo a somma zero, come era quello della guerra fredda, era impossibile immaginare una terza via. C'era anzi una cointeressenza, se le cose un termine finanziario, tra il sistema sovietico e il sistema americano nell'escludere le terze vie. Cioè in fondo il sistema della guerra fredda serviva innanzitutto sia all'impero americano sia all'impero sovietico per ridurre la complessità all'interno, per sedare magari con la forza o con sistemi meno drastici coloro che invece immaginavano di costruire qualche ponte o qualche terzo sistema, a parte che la terza via in genere porta sfortuna. Eh, poi per quanto riguarda eh, invece la, la, la sostanza delle cose, io non credo che né allora né tantomeno adesso si possa ridurre la realtà a due paradigmi. Eh, per fortuna noi Uomini, donne e la storia dimostrano che è un mondo un po' più vario, insomma. Non stiamo lì a, a prendere da un libro, non è una partita doppia, insomma. C'è cioè, qualche cosa che può essere interpretato, reinterpretato in molti modi, c'è cioè il capitalismo. Cosa c'entra il sistema economico tedesco con quello americano? Si chiamerà pure il capitalismo, sono due cose completamente diverse. Che cosa c'entra. Eh, il comunismo con il capitalismo di stato cinese si chiamano comunisti ma fanno i capitalisti e quindi diciamo non credo a queste categorie semplificanti per tornare al tema della complessità per fortuna si può immaginare il futuro al di fuori di questi schemi posso? Eh, ho io una, una questione cioè, ne avrei tante però eh, io conosco un, un, un ex ambasciatore sovietico e poi russo, eh, il quale viene spesso in Italia. E mh, si è trovato quest'estate una serata con diciamo, senza parlare, un importante editorialista di un importante quotidiano italiano. E, ehm, era, un era una serata dedicata. Uh, all'Europa e, e questo mio conoscente alla fine di, di, della relazione di questo importante editorialista dell'importante quotidiano si alza e gli dice ma secondo lei uh, l'Europa tra dieci anni lui tra dieci anni ci sarà ancora <ride> e l'importante editorialista gli ha chiesto ma lei di, do di dov'è evidentemente... Io sono russo e la, la risposta per i del direttore è stata ah beh, allora capisco la domanda, però io non sono russo e te la faccio lo stesso. Secondo te tra dieci anni l'Unione Europea ci sarà ancora? Penso di sì, eh, penso anche che ancora una volta il titolo resta e la sostanza cambia. La gioventù italiana del Vittorio è sciolta, sciolta nel 1980, se non sbaglio, intanto il fascismo era caduto dal 1943. Quindi voglio dire che le istituzioni hanno la loro forza inerziale bestiale per cui possono resistere anche alla loro progressiva perdita di senso o al loro svuotamento. Non è quello che francamente mi interessa molto se l'Unione Europea esisterà o no. Mi interessa capire che tipo di rapporti ci potranno essere tra i popoli, tra le nazioni, tra gli stati e all'interno degli stati di coloro che fanno parte di quello spazio che chiamiamo Unione Europea e che nel frattempo questi 30 anni eh, è cambiato da uno spazio sostanzialmente eh, parte occidentale europea dell'impero americano a qualche cosa che tuttora sotto una tutela americana, sia pure più pallida, eh, sta disintegrandosi. Ma attenzione, nel momento stesso in cui si disintegra, al suo interno si reintegrano, si creano delle nuove aggregazioni, eh, Paesi di Visegrad per esempio, oppure la cosiddetta Nuova Lega Asiatica, oppure detta anche Bad Weather League, cioè i paesi del nord eh, che fanno la parte dei super tedeschi nei confronti di noi cicali nella partita dell'euro. Eh, naturalmente per quello che vale ancora vale molto meno di quel che appare la cosiddetta coppia franco-tedesca, ecco, tutto questo insieme di raggruppamenti e di disgregazioni perché ogni determinazione è una negazione e viceversa, noi siamo abbastanza abbandonati a noi stessi e non vorrei che l'essere abbandonati a noi stessi, anziché stimolare una coscienza di noi stessi e quindi la necessità di progettare il nostro futuro, provochi una tale incoscienza da disintegrare anche l'Italia, ma spero che no. Grazie, mi scuso ma la tentazione di più nell'attualità è troppo forte. L'Italia pare al momento non avere una posizione sulla crisi venezuelana, l'unico paese europeo mi sembra. È un, è un bene, è giusto che sia così o male, c'è cioè, sicuramente, lei professore, ha un'opinione sur direzione su quello che è, è che è successo. Volevo sapere un po' la sua, la sua opinione. Beh, è un male se non altro perché ancora una volta ci dimentichiamo che il nome Venezuela gliel'abbiamo dato noi se non sbaglio. C'è una comunità storicamente e attualmente di italiani in Venezuela molto consistente e anche piuttosto attiva in particolare contro Chavez e contro Maduro. oggi. Eh, il governo italiano come sapete a differenza di altri governi dell'Unione Europea, ancora una volta dimostrazione che qui si chiama Unione Europea, poi uno fa quello che gli pare, ha deciso di non prendere una posizione netta sulla questione venezuelana che poi rispetto al resto dell'Unione Europea vuol dire prendere una posizione più pro maduro che pro tu hai do. Ciò detto, eh, penso che eh, quello che possiamo decidere noi o possono decidere gli spagnoli o i tedeschi, ai contendenti dico che faccia ridere, ma quasi, cioè l'idea che, come leggo qualche volta anche nei titoli, l'ultima dell'Unione Europea, ma voi pensate che non so, Sanchez, Merkel, Macron mandano le truppe in Venezuela per eh, abbattere Maduro, è chiaro che ancora una volta è la famosa cartina dell'Europa coloniale, no? che noi ci immaginiamo di essere il centro del mondo, ma insomma è passato un po' di tempo, quindi la questione verrà risolta, temo non, non pacificamente oppure non verrà risolta dai contendenti venezuelani e certamente non dai paesi dell'Europa l'Italia secondo me ha fatto prego? Sembra sia già in qualche modo in risoluzione perché le notizie che arrivano da Whatsapp di oggi pomeriggio ci sono due che poi si chiamano consulenti che si stanno ammassando la frontiera vabbè comunque in ogni caso speriamo che non ci sia la guerra civile perché quello è un rischio ma è chiaro che non è che Maduro se ne va perché glielo dice Guaidò e è anche abbastanza chiaro che Guaidò non scioglie i suoi soldati, i suoi sostenitori perché glielo dice Maduro. Quindi francamente non vedo molte possibilità di mediazione, Quindi ci affidiamo in qualche modo alla provvidenza, più che all'Italia. Prego. io volevo tornare un attimo su questa questione del Venezuela perché è una cosa molto strana che un governo etichettato di centrodestra sia l'unico governo che dice che è un popolo che decide il suo governo e non sono altri che decidono di... di prendere di quale paese parla? Italia ah perché se abbiamo un governo di centrodestra no? <ride> No, no, ho capito, vabbè. Ma siccome viene etichettato no? come Governo, la Lega, come parafasciste, 5 Stelle, i generali eccetera, un Governo che va alla comunità europea e dice che nessuno deve intervenire o comunque lascia questo pallone eh, ad altri da giocare, è molto strano mentre invece vedo forze di sinistra o che erano di sinistra come il PD chiaramente colpisce perché io credo che quello che sta avvenendo oggi in Venezuela è un golpe pagato dagli Stati Uniti come hanno fatto in tutto il resto del mondo e lo schiararsi di questa gente che viene avversata del governo mentre altri Permettono o appoggiano una persona che non è letta da nessuno, senza nessuna elezione si alza e dice: Io oggi sono il nuovo presidente. A me fa molto sorridere sul fatto poi di oggi del senso di destra e di sinistra. Che credo che questa sia la testimonianza più rossa che sono diventate parole vuote. Sì, mm, diciamo in questo caso: le categorie destra e sinistra lasciano quel tempo che trovano. Eh, certamente nella fattispecie il governo italiano dimostra un maggior senso del ridicolo di quanto lo dimostrino gli spagnoli o i tedeschi nel senso che qualsiasi cosa dica tanto non conta nulla eh, mentre quelli pensano effettivamente di contare qualcosa lei dice golpe ma guardi i golpe non si fanno mica così i golpe si fanno con le forze armate facendo fuori il capo dello stato eh, precedente e mettendocene un altro eh, per esempio anche eh, oppure quello scappa come in Ucraina ma non è che si, si, si mette un signore in mezzo alla strada che diceva solo il presidente raduna eh, un, sicuramente un imponente schieramento popolare e questo significa che c'è un passaggio di poteri. no, tu per prendere il potere c'è bisogno delle forze armate e questo credo che tutti i golpe che sono stati fatti eh, dentro o fuori gli stati dagli americani, dai russi o dagli italiani sono golpe che partono dall'idea e dei far fuori il nemico il più rapidamente possibile, e questo evidentemente necessita qualcosa di violento, di armato nella maggior parte dei casi, e ci mette un altro posto. Questa sorta di duetto, per fortuna per ora relativamente pacifico tra Chavez e Seguidoro non rappresenta un golpe, rappresenta secondo me una fase acuta di una vecchia storia che ha radici etnoculturali come socio-economiche di due diverse e poi loro interno anche differenziate idee di Venezuela che si stanno scontrando fra loro, che poi gli americani abbiano probabilmente, anzi sicuramente incoraggiato, e lo dicono anche, Guaidó, mentre i russi o i cinesi sostengono un po' tiepidamente Maduro, questo è un altro discorso. Definire uno di destra o l'altro di sinistra non lo so, ma certamente non è un golpe, o se era un golpe è stato fatto malissimo. Siamo in chiusura naturalmente, io però siccome lui domani incontrerà la stampa estera qua a Milano e gli chiederanno sicuramente i colleghi dell'Italia e di tante cose, e siccome abbiamo parlato di Europa e siccome ci abbiamo le elezioni del Parlamento europeo, io gli volevo chiedere una cosa per chiudere, se credete, su questa questione del populismo. Io per esempio questo termine «populismo» è un termine che per le accezioni l'accezione con cui viene normalmente eh, proprio non detesto non condivido eh, a me pare per esempio che uno come Macron sia un leader perfettamente populista anche se nessuno lo chiama populista Ecco, volevo che tu mi, mi dicessi che idea ti sei fatta di, del populismo di che cosa sia questa cosa del populismo in Europa e se sia giusto il termine con cui noi definiamo normalmente quello che crediamo essere populismo all'inizio di questa chiacchierata tu hai evocato il mitico Fukuyama io credo che la migliore definizione di populismo l'abbia data recentemente Fukuyama dicendo sono quelli che la pensano diversamente dall'elite diciamo che il termine populismo è un'invenzione tipica dell'elite che, che serve come damnazio di coloro che qualche modo non condividono il loro punto di vista. Quindi non ha nessun tipo di pregnanza eh, euristica esplicativa, cioè non, non ti spiega niente, però ti dà un segnale, eh, ti marchia in modo negativo dal punto di vista dell'elite. E Se proprio vogliamo dare un senso a questo termine dobbiamo anche immaginarlo come una ammissione di fallimento dell'elite, perché se l'elite producono il cosiddetto populismo, cioè qualcosa che loro stesse definiscono negativo e che confina con termini anche più spregiativi, tipo marmaglia, cose di questo genere, che piacciono tanto ai presidenti francesi quando ci sono le rivolte di piazza, beh, eh, allora dobbiamo dire che non solo non spiega niente, ma rischia di confonderci le idee, e i dibattiti che oggi si svolgono intorno al populismo, ma possiamo aggiungere sovranismo e quant'altro, sono in realtà delle polemiche ma non hanno nessun senso dal punto di vista di aiutarci a capire quello che succede. Grazie, allora, grazie a Lucio, a nome di tutti e grazie, <ride> grazie a voi. <Lucio. applausi> <applausi> Insomma. Grazie professor Caraccio e grazie professor Scaglione. Buonasera.